Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi ho provato ad avviare Words 2.0 e ho avuto problemi riguardo all'avvio. Ovviamente ho risolto cancellando un paio di cartelle e facendo un ripristino dei file e andando anche nella proprietà dell'applicazione e impostando alcune cose ed è andato perfettamente. Quindi in questa breve guida ti spiego come risolvere questo problema all'avvio ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti altri tutorial come questi quindi andiamo un attimo nelle impostazioni quindi su gestisci sfoglia i file locali ecco eccola qua andiamo un attimo sulla sfoglia i file locali la cartella me li manda tutti del secondo schermo ok quindi quello che bisogna fare è cancellare un attimo questa cartella direct x3 direct x12 che sono 5 MB di cartella quindi faccio della cancella cancello direttamente questa cartella ovviamente se cancello questa cartella metto su gioco, non parte proprio quindi facciamo in modo di fare anche un ripristino dei file, quindi andiamo anche su Code, questa applicazione è Code che pesa 300 MB. Andiamo su mostra altre opzioni, proprietà. Compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo intero. Però questa dobbiamo un attimo togliere questa spunta perché dobbiamo fare una verifica dei file, quindi faccio un attimo applica. Vado un attimo su ok, generali, aggiornamenti, eh, verifica integrità dei file di gioco facciamo sì farà così la verifica grazie a questa verifica dell'integrità farà una sostituzione di quella cartella e delle altre cartelle obsolete che non funzionano più e abbiamo risolto e poi non ci resta che avviare e vedere se funziona questo code. Come avete visto 18 file non sono stati convalidati e verranno scaricati. Ha fatto anche un download. Ora andiamo di nuovo su sfoglia i file locali. Ok. Ha rimesso così questa cartella. 5 megabyte andiamo su code di nuovo su questo code compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo intero e vediamo se si avvia incrociamo le dita e vediamo ah eccolo ah stava nascosto sotto Steam ok Accettiamo le solite cose che nessuno legge. L'aggiornamento richiede il riavvio. Riavvia subito. Ok. Ho dovuto spegnere anche la registrazione su OBS perché vedevo un lag e non riusciva a caricarsi. L'ho ripresa adesso, questa registrazione. Completato ed eccolo qua si è avviato. Abbiamo risolto il problema. Io, ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. Ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like se ti è stato utile. Ok, quindi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.